Ciao a tutti, forse vi aspettavate... Aspetta, mi metto qua. Eccolo qua, poverino. Perché mi è messo così male? Torna, lo rimettiamo qua. Ecco qua. Perfetto. Ciao a tutti, forse vi aspettavate il video che vi ho scritto nel titolo, ovvero trucchi o travestimenti per Halloween con dei video di 5 minute craft ma purtroppo il video è stato cancellato per copyright da 5 minute craft poi per la musica di sottofondo che ho tra l'altro scaricato in un sito no copyright, adesso vi faccio vedere se magari non mi credete ecco qua, l'hanno bloccato per il video e per la canzone ah, quindi Voglio farvi lo stesso vedere il video che ho preparato, anche perché non ci ho messo pochissimo a farlo. E ve lo pubblicherò su Instagram, uh, forse l'ho già pubblicato su Instagram, quindi dovete andarlo a vedere là. E se non avete un account, nessun problema, usate il link qua sotto in descrizione per vedere solo quello. Ok? Quindi ci vediamo al prossimo video, se non mi, hanno... se non mi chiudono il canale. Ciao!